Eh, amici a tutti i nostri ascoltatori, ascoltatori tutti. mamma mia che emozione è sempre, sempre un'emozione ma che faccio? Posso ma, sistemare? si si sì, sì, okay. sistema tutto buona domenica buon Natale togliamo gli occhiali ecco. sono arrivata così immediatamente per uh... ecco sei arrivata dopo una notte di no no, no. no. Natale. santa notte a casa. devo dire a casa con tutta la, la famiglia, famiglia con, con la famiglia quindi un Natale eh, felicemente trascorso con... La famiglia a casa, aspetta, ecco. aspetta, che sistemo perché non, sì, una vita che, che non ecco. utilizzo le cuffie. Quindi... Siamo in diretta anche sulla pagina Facebook siamo già in questo in diretta, momento. Sì. Okay, siamo ciao, in diretta ciao a tutti Facebook, qui a tutti i ecco. nostri. Ecco, ecco. Dobbiamo sistemare sì, sì, sì. un po' nel frattempo. Vediamo di cuffie. sistemare okay. Antonella nella maniera uh, migliore, eccola lì. Okay, la nostra bellezza, la nostra bellezza femminile <ride> su Radio Studio 95 Da quant'è che non ci vediamo? e non ci sentiamo. Dove, dove allora, sei andata in ma, questo, ma no, guarda, in io questo dico, tempo che eh, sei io mancata? Ti dico, in realtà sono eh. sempre stata qui È che è veramente una vita ormai talmente frenetica di esatto. cose da fare sì. e poi non stando logisticamente sempre a merito viene un pochino più difficile, quindi esatto. fine settimana impegnata un po' di, qua, di cose diciamo, familiari, importanti. La radio che nel mio cuore, oh. cioè Giorma yes. di eh, nel mio cuore <ride> mi manca terribilmente. E eh non potevi non mancare anche per i nostri amici a casa. No. Perché la tua, la tua eh, comunque i tuoi auguri di Natale non potevano non, eh, eh, mancare ai eh, nostri ascoltatori. Vediamoci, passano. Anche... Ah, sì, certo. Certo, lo dobbiamo allora, salutare. Posso salutare? Fai tu, fai io, tu, okay. poi io lo saluto anch'io. lo tengo tantissimo. Cioè. Allora salutiamo il vocale calcio, Nino e Filippo Cogliandro. Ciao, Phil. Ti saluto ma... anch'io, un abbraccio, un abbraccio un, a Nino e baciore, Filippo. Il un bacione il vocale. immenso, Filippo, ah, ecco. che poi io seguo sempre, sono una sua gran fan, la sua sì? fa follower sì, sui sì. social, è sempre <ride> molto ironico, carino. Ma poi è, è un grande personaggio e amico. Quindi lo salutiamo con tante, tanti auguri. Buon Natale alle vostre famiglie oh. Allora, certo, no, volevo dire appunto, dopo un paio d'anni di pausa, no, questo Natale che non riuscivamo a festeggiare con i parenti, gli amici, finalmente. Finalmente Guarda. diciamo un po' di libertà, un po' diciamo. Un, adesso un Natale è, è, insomma che l'abbiamo vissuto diverso da questi ultimi anni, no? Eh, Guarda, ci voleva proprio le, ci secondo me che lo abbiamo sentito tutti ah. la voglia di ritornare a vivere nonostante il buon cioè il, quello che è successo non è che lo dimentichiamo perché Assolutamente. sarebbe assurdo Difficile stare sempre attenti perché comunque eh, il covid è in giro eh, ancora i, circola certo Certo. Sicuramente con, abbiamo delle armi per poterlo sconfiggere, eh, però la voglia di stare insieme alle persone care, a poter festeggiare, abbracciarsi, eh, ritornare a, a viaggiare nuovamente, quindi questo è, è, è importante perché è il sale della vita... Eh, ci hanno, dico, come posso dire, tra virgolette rubato due o tre anni eh beh, di vita, eh, beh, tre eh sì, sì, sì, sì. di cioè... libertà, di tranquillità, di pace, di serenità pure, perché Ma poi non eri sereno mentalmente. Ah, ecco, quindi... Quindi, eh, quindi avevi sempre la paura eh, anche di avvicinare le persone, no? Quindi quando vedevi una persona. Eh, ti, ti allontanavi perché paura che ancora, potesse da tuttora qualcuno... ancora c'è qualche come dire, ancora ci teniamo un po' a distanza però allora, diciamo che ecco siamo anche, no, una bella ma certo, siamo cella. in diretta anche, no, se riusciamo a anche, anche sul cellulare... profilo sì, vediamo, sì, sì, vediamo sì, sì. sia il profilo della pagina della nostra della radio, radio ecco, e poi, poi vediamo di riuscire a fare anche una diretta un po' con il mio cellulare così anche i miei ma amici certo, anche che da una amici. vita, non so se, il, se qua va bene però io direi vediamo, che vediamo. riusciamo a sistemare anche il cellulare vediamo ci siamo, ce oh, centriamo tutti e due, se ce la facciamo eh. uno, due, due tre, tre, siamo in diretta Siamo in diretta, okay. è caduto anche il telefono, però ce la facciamo va bene, quindi diretta radio eh, che, eh, diretta eh, ah, la Facebook, la diretta della radio. radio, la diretta di Facebook, ecco, mamma quindi mia. sono tutte cose che, che ci mancavano allora, ci mancavano veramente queste cose <ride> queste, questi momenti insieme con Antonella, è eh, una vita mamma mia, è una vita, eh. Ah. Diciamo che è tutto cambiato dal Covid, perché l'ultima volta che noi abbiamo comunque fatto eh, i programmi in maniera continuativa, è stata prima del Festival di Sanremo sì. quando vinse Diodato. Quindi con il collegamento della Sala che c'è, sei pronta? Che, allora, allora, il Festival di Sanremo. Ma lo sai diciamo... che quando si parla di festival, no? si parla festival di Antonella, di... <ride> ma certo, colleghiamo subito Antonella della Radio Radio 95 a lei, che di festival ne ha fatti di... tantissimi. Guarda diciamo. i festival sono, superiamo 10 festival e devo ecco. sempre ringraziare Studio 95, il direttore Mim e Bruno Taverna che mi hanno permesso questa meravigliosa esperienza quando ero veramente piccolissima, all'epoca avevo neanche i miei 20 anni e, beh, sì. e, e mi ero catapultata in un mondo, in un ambiente eh, che mi ha secondo me proprio formata e oggi col senno di poi dico grazie per tutto quello che la radio mi ha dato per la comunicazione poi per quello che esce fuori Sanremo è una vetrina importante e secondo me non si può capire Guardandola da casa, assolutamente perché poi la vivi e qui, quindi e vivi quel momento così importante. È bellissimo perché poi sei in mezzo a tanti artisti non personaggi. Non capire perché, guarda da casa e musica io posso insomma, dirti ma, che diventa eh. un po' pesantino sentire. Poi quest'anno saranno veramente tantissime eh. le canzoni. Questo Amadeus, Amadeus fatto... che non molla. Amadeus, <ride> non molla. Amadeus ah, guarda io, Amadeus, lo, mi piace come uomo, dovrebbe sì. essere come esempio perché ha avuto un periodo di grandi fallimenti. Mm. e la sua donna le è stato sempre vicino la Rai le ha dato un'altra opportunità e ha creato dei successi insieme agli amici storici quindi Fiorello e tanti altri certo, certo. e ha anche fatto ritornare delle belle figure sul palco dell'Aris quest'anno insieme a Gianni Morandi pure eh? beh, quindi è altro la, pezzo la, è della storia Ferragno, eh? la Ferragni, la Ferragni cioè, fu... cioè, la, la, adesso non, guarda, non ricordo <ride> no, bene esatto, nemmeno <ride> io li ricordo tutti però insomma, ecco quelli più importanti ce li ricordiamo, quindi Antonella anche quest'anno diciamo presente il festival allora, noi adesso con il direttore poi ci organizzeremo ci organizziamo tanto a febbraio, quindi... sì, a febbraio organizzeremo cercheremo anche noi di essere presenti in un modo o in un altro poi vi faremo sapere come perché comunque su di 95 Sanremo è un binomio perfetto Io certo. poi faremo anche delle, dei programmi adatti vi faremo sapere comunque questo Sanremo il 2023 tuo, invece, il tuo è can... mio Natale. il mio Natale è stato un Natale diciamo comunque grazie a Dio bello perché è passato insieme alla mia Abbiamo famiglia. Hai mangiato? Eh sì, eh, diciamo che ieri sera eh, mi sono trattenuto, devo dire la verità. Ecco, mangiare. Poi guarda, c'è mia sorella che. Ma e, non, noi, È difficile io spiegare. Io vorrei coinvolgere per questi minuti mm, che abbiamo in sì. questa domenica. Ancora tantissimi eh. auguri di buon Natale a tutti coloro che si stanno collegando, che ci stanno ascoltando. Vorrei coinvolgere i nostri ascoltatori al 349 12 94 525 sì. per mandare un messaggio: ecco. praticamente dirci eh, cosa avete mangiato, eh, soprattutto il piatto eh. tipico che non deve mai mancare la vigilia di Natale. Ecco, abbiamo qualche minutino proprio per. Esatto. Poter, perché c'è chi, per esempio, giorno di vigilia non mangia assolutamente la carne. No, c'è il pesce, sì, le usanze sono quelle. No, la ma, no, ma guarda, io ho scoperto no. che non in tutti i posti, ma mi raccontava eh, ultimamente una persona a me molto cara, che loro invece mangiano proprio altre cose, che ne so, molto più sfiziose, da rosticceria, dalla carne, invece un altro... Insomma, tutto. Invece noi. Teniamo ancora le tradizioni, anche nel mangiare. Tradizioni diciamo. diverse, sicuramente. Sì, sì, sicuro. Bisognerebbe... sicuro. Poi c'è chi piace. No, beh, io so, la vigilia di Natale che si mangia il pesce. Pesce, pesce, spaccettature... infatti. ieri mia sorella ha fatto in abbondanza. Fatto? Eh, <ride> sai gli strozzapreti, la pasta. Okay. Ecco, con vongole e cozze, eh, poi totani ripieni, eh, gamberi, eh, gamberetti, lo stocco. Cozze, no, sì, sì, cozzo, le cozze no? sì sì le cozze eh, stavo pensando pure io che ieri sera no mi sono trattenuto sinceramente eh. credimi perché poi oggi c'è il pranzo di Natale allora io non, non, non, non riesco a capire ma veramente non siamo più abituati a mangiare perché eh. è troppo eh, effettivamente sì, troppo, effettivamente eh. sì, io mi ricordo che quando ero più giovincello no? sì. ci mettevano a tavola tutto, mangiavamo anche i piedi dei tavoli Ci stanno scrivendo delle cose per sì. tradizione sì. Aspetta che sì. lo apriamo, sì. vorrei salutare prima questi signori che ci, ci ascoltano sì. allora, Filippo e Cinza un grande saluto a tutti i parenti di Carpenedolo, Brescia in particolare gli zirrino Giovanna da Santo Domingo, wow, America stanno... Latina, Ma... Jalis. Fiumi di parole, no. Che eh, ce Canzoni... anche quest'anno. Ci hanno provato. Ma, ci hanno povera, provato. Ma, ma guarda, mi fanno una tenerezza. Ma dovevano prenderli anche come special guest star? Cioè, Amadeus, qui ha sbagliato. Avrebbe dovuto fare una piccola eh, serata per le meteore. Per sì. dare spazio sul palco a chi non ha potuto è vero. entrare nella gara, è vero. E anche, sì, condivido anche 10 secondi, anche, anche quei 40-50 secondi. Per quelle effettivamente artisti che meriterebbero eh, anche un'altra opportunità solo di visibilità. È e bene. già disse veramente. Cioè, ci provano. E no. magari questo può essere un'altra un'idea un idea per il prossimo anno. Ma adesso... eh, gliela mando, gli mando un messaggino. <ride> no, ma, ma guarda, che non è sbagliato, io la condivido eh, perfettamente guarda che le idee non sono sbagliate assolutamente, eh. chi lo mette in dubbio ecco per l'amor di Dio, per questo ti mandiamo a Sanremo, eh sì. mica prendiamo una qualsiasi la, <ride> la mandiamo a Sanremo, mandiamo Antonella No? allora per tradizione ci dice vuoi leggere, noi sempre stocco Cavolfiore. Allora, e cavolfiore e Vincenzo da Babbè. Bova Marina, sì, anche il tre, è vero. Il, il um, cavolfiore, anche ieri da noi c'erano praticamente stocco poi baccalà, pesce, stock. Effettivamente, tutta la sfaccettatura da fritto al forno, panato, non panato, il cavolfiore con la salsa, il cavolfiore bianco, gratinato. Comunque, quello che stavo pensando, no, sai, alla radio poi ti, ti chiamano un sacco di persone, anche dal, dalla vicina a provincia di Reggio Calabria no? anche sulla Ionica o Tirrenica eh, sai che cambiano anche il modo di, di, di cucinarlo sì, eh, ognuno ha ma, la sua veramente, ma anche, ma anche, anche io... le tradizioni anche sul tavolo, per esempio eh, ci sono alcuni che mangiano eh, diversamente da quello che facciamo noi eh, preparano è normale. Eh, qualcosa di diverso insomma poi per esempio c'è diciamo, chi mangia a pranzo cose che noi ieri abbiamo mangiato le zeppole le crespelle come le vogliamo a pranzo? chiamare brava c'è invece chi a pranzo mangia eh, per normalmente esempio, noi ieri io ho mangiato le crespelle le, crespelle. le crespelle in tutte anche lì tutte le salse vabbè, ma questo no, qua no, è esagerato vabbè, qui qua, vogliamo eh? se no no dobbiamo leggerlo Leggiamolo, però dai vai Antonino. però io no aspetta io ho bisogno dei miei occhiali non ci vedo più niente Beh, vediamo se lo, se lo allarghiamo ah, okay. eh, allora sentite un po' il menù di vigilia ah, di ecco. Sandro iniziamo sì. con il allora, menù di vigilia antipasto di polpo marinato mamma mia. primo linguine al sugo con involtini spade stracchino mamma mia Spag perché <ride> Spaghetti allo, allo scoglio. <ride> scoglio poi abbiamo pure un secondo di baccala fritto <ride> Ma... per non mancare il salmone alla griglia e, e poi abbiamo un'insalata mista vino rosso barricato beh Panettone Pandoro, Petrali, Spumante, Assi, Dolce Caffè. Esagerato! Eh, esagerato. Eh, esagerato! Applauso! Bravi, bravi. Vorrei, io vorrei sapere chi ha cucinato. Perché eh, poi eh, tutto questo eh, noi mangiamo, eh. ma c'è dietro chi cucina. Chi cucina, per esempio, A mia sorella da venerdì che che prepara. Allora Salutiamo Emanuela sì. che ci sta ascoltando, ci sta guardando, ma anche Azzurra. Mua, bacione ad Azzurra. Saluto a tutti. Vogliamo Ciao. sapere il menù Azzurra, cosa eh, hai mangiato? Cosa cioè? avete mangiato questa notte di Natale, la vigilia di Natale? Cosa... Parte, poi parte dalle 19 sino a mezzanotte. Mamma eh. mia, ma guarda che veramente... No, è tanto, eh, perché puoi stare seduti a tavola dalle 19, insomma, ecco. E Quello è l'orario. Aspetta, aspetta, alle 19 inizio il bicchiere di vino. Ho oh, capito. C'è <ride> qualcosina che mentre... <ride> Vino per bere però, devi però, però, insomma, che... mentre friggi una fettina di baccalà che fai, non certo, ti assaggi? Pure sicuramente, per dire se è salato e quindi è salato. Devi, devi mettere qualcosa per eh. bere il bicchiere di vino, no? Ecco. e, e lui... quindi poi si esagera perché poi sino a mezzanotte perché devi stare seduto a tavola ma poi la mattina fai colazione che fai? Beh, Beh, la mattina matina, <ride> prendi, devi no, ma prendi la, la bellissima la, dopo Natale no? dopo mm. Capodanno le feste sì, rimangono tanto... i panettoni rimangono esatto. i metrali che fai? tu non fai la bella tazza di latte eh. <ride> e fai a inzuppare <ride> ma vero, vero vero c'è ragione quindi... c'è ragione Antonella no perché poi il panettone si dovrebbe no, tagliare a mezzanotte a tavola. Però ecco come no. fai a mangiare? panetto, allora, il panettone sai, ma... sai, che te ne regalano. Non... Allora ci uh, dicono ok, noi abbiamo anche dalla regia, ci dicono che dobbiamo tra un eh, po' staccare. Ce ne sono... Abbiamo quanti minuti abbiamo dalla regia? Abbiamo due minuti. Due e... minuti, due minuti va bene. Abbiamo due minuti dalla tagliare. regia. Sei venuto in ritardo, Antonio. eh. Ma io guarda, non ti lo aspetto lo per Capodanno. As aspetta, <ride> non lo dire davanti ad azzurra. Eh, ti sì, prego, azzurra. non lo devi dire. Uh -huh. Perché se tu dici che io sono in ritardo. Azzurra si fa quattro risate che non ah, finisce. Beh, mai. Insomma, conoscendoti <ride> per sì. questo. Allora, Brava azzurra, c'è ragione. Allora, certo. io posso dire, io sono mm. nata in ritardo, che ci devo fare? Ma veramente io ma cerco veramente, di farcela. Non sappiamo perché, lei cerca, poverina. Io Ce la mette tutta, ma veramente. Ma è una vita che sto cercando, sono sì, di essere mia... precisa, puntuale, ma insomma. Io lo faccio anche con un... mi sveglio, mi preparo, ma non, non so come riesco in qualche modo. Secondo me, gli mm. dei dell'Olimpo vogliono il mio ritardo, perché quando sono puntuale sono succede qualcosa. Sì, <ride> è vero, è vero. Antonella, comunque, per capodanno, eventualmente, qualche allora, mezz'ora prima, vediamo allora, se vediamo. riusciamo a strapparla ai suoi tanti impegni ecco, per portarla qui alla radio. Allora, promesso che ci rivedremo. Domani fa il programma. Domani sì, sì è Santo Stefano. È quindi. Santo Stefano, senza promettere niente, perché la Vangallo non, non deve promettere non Assolutamente, assolutamente eh. no. Ma io quando ho visto infatti che si è fatta una, una certa ora ho detto. Non io. viene, no. Non no, viene Antonella. Invece, devo dire la verità, eh mi ha bloccato una telefonata. Ecco, Eccola lì. Ma Di auguri. Questa immagino. telefonata è arrivata Era una telefonata importante, Beh, insomma, <ride> allora, se è una telefonata importante, quando allora, arrivano queste telefonate, siccome bisogna Siccome abbiamo pochi minuti, rifacciamo sì. gli auguri a tutti i nostri radioascoltatori, esatto. coloro che si sa, che anche vedranno la diretta più tardi, quindi certo, che è, certo, perché certo. sta, sta e sicuramente verrà poi messa sui nostri social e quindi tanti auguri da tutto lo staff di Radio Studio 95 uno staff che è un pochino eh, come dire, piano piano ogni tanto ci sono, appaio non appaio però io sono sempre presente c'è sempre Antonella e ecco. la quando mia... c'è bisogno di Antonella c'è, eh, questo dobbiamo dirlo sinceramente, c è, c è, quindi... è un po' trattenuta dai <ride> suoi impegni, dalle sue cose no, promesso però promesso che eh. cercheremo di ritagliare qualcosa lo faremo, perché questa, la, questa radio eh, fa parte della nostra vita quindi e non classica, possiamo io lo dico, quando <ride> mi dicono quanti anni che fai radio eh. o comunque fa parte, io sono nata a 13 anni con la radio vero Vero. Ne ho 43. No, no, no, si dice ne ho 23, eh, 23, 23 anni, ecco, non si vedono neanche le altre. Non si da vede, no, assolutamente. <ride> ecco. da, 20, da, da, da, da, da tanti anni che sono in radio, quindi mm, abbiamo mm, superato. Potrei andare in pensione, tutti e due, certo. eh. siamo già ah, Io 20. poi insomma, <ride> io potrei Don già, per... ecco, no. però, ancora finché c'è l'emozione. Il direttore ci dà la, la pensione? Il sì. direttore non ce la dà eh, la pensione? Eh, L'ha scritto eh, guarda, già sì. ha pensato Quindi, comunque, tantissimi. Siamo cresciuti con la radio, tra pane e radio, sì, e quindi sì, sì, sì. da parte nostra tanti sinceri auguri, buon Natale, buone esatto. feste, e, ma sì, mangiate, mangiamo, dopo le feste ritorniamo nuovamente a quella che è la vita e infatti noi pensiamo a questo, magari. tanto mangiamo, poi prendiamo un po' di giorni poi di sì, vacanze. Anche perché tutti, tutti i nutrizionisti stanno mandando i post, che mm. non è che si ingrassa da Natale a Epifania, ma si ingrassa dall'Epifania In a Natale dall'epifania uh, al prossimo, al prossimo cioè, Natale. Tu non ingrassi in 15 giorni tu no. ingrassi per tutto il tutto periodo che va dal 9 al 7 ah, di gennaio al 24 di ah, gennaio. questo dicembre. non la sapevo, vero. Eh sì, quindi se tu ti prepari mm. puoi non ingrassare. Allora Mm, sì, dobbiamo, tanti dobbiamo, auguri, dobbiamo chiudere. Buon Natale a tutti. Ciao, quanti, tutti, ciao a tutti, feste, buon, Natale. Adesso, feste, buon Natale. E adesso mandiamo in onda questa canzone eh, che di Annalisa. Annalisa, bellissima. La te la dedico, te la dedico, te okay. la dedico a Antonella, bellissima. E poi, e poi niente, ciao a tutti, buon, a buon a tutti. Natale e a domani con Santo Stefano. Ciao a tutti, buon ciao.